riassumo eh, i passaggi che ci hanno portato fino a qua e sostanzialmente già da un anno e mezzo verificata la situazione della eh, raccolta differenziata eh, nella nostra comunità degli anni scorsi, eh, nel 2013 eh, eravamo appena al 20-22% di raccolta differenziata, al um, nel, nel 2014 c'è stato un picco, siamo arrivati al 30%, eh, nel 2015 stiamo già facendo dei passi indietro, tornando verso il 27%, eh, ci siamo resi conto che eravamo soggetti al eh, problema dell'ecotassa che eh, la, la Regione Puglia eh, intende eh, applicare a quei comuni che non rispettano eh, incrementi di, di, di raccolta differenziata. Ehm, ci siamo resi conto che eh, ci sono costi crescenti nella gestione del ciclo dei rifiuti Tra l'altro guarda caso, non so a casa vostra ma a casa mia, nella cassetta della posta Rientrando oggi ho trovato una letterina dell'ufficio Tributi Che non ho avuto il coraggio di aprire C'è una consapevolezza dei limiti delle soluzioni gestionali operative e ci siamo resi conto che è necessario eh, un progetto politico complessivo. Eh, inoltre abbiamo richiami da, da, da, da ogni istituzione, anche religiosa, recentemente anche il Santo Padre con l'incirca Laudato Sì eh, ci ha richiamato alla cura della, della casa comune, il, il pianeta. Eh, abbiamo necessità quindi di un programma di sviluppo territoriale rispettoso dell'ambiente e quindi stasera abbiamo con noi Angelo Consoli, conterraneo originario di Locorotondo Stuni della, della zona della Morse dei Trulli ora tra Roma e Bruxelles e direttore del CETRI eh, il circolo europeo per la terza rivoluzione industriale e direttore dell'ufficio eh, di, europeo di Jeremy Rifkin eh, coautore ed estensore di Territorio Zero eh, un manifesto impegnativo che suggerisce soluzioni eh, agli amministratori degli enti locali eh, ho detto già troppo, lascio la parola ad Angelo per la sua presentazione e lo ringrazio eh, dopodiché potremo fargli tutte le domande che, che desideriamo, spero grazie grazie Emanuele allora, ripongo il telefonino in questo zainetto varrufakisiano, che ormai va di moda, prima avevo paura di andare in giro con lo zainetto perché dicevano ma guarda questo, 58 anni ancora va in giro con un ragazzino, poi è arrivato Varrufakis che ha sdoganato lo zainetto e quindi da allora, diciamo questa paura, no, andavo in giro anche prima, soltanto che prima ogni tanto qualcuno criticava, oggi è un po' più difficile. Bene. Io normalmente mi avvalgo di slides, faccio una cosa un po' più accademica, però qui voglio fare una cosa più informale. Conversazione estiva. Conversazione estiva, il caldo c'è, quindi si stiva di così. Quindi ecco, vorrei cominciare, poi arriveremo a parlare dei ritmi che ci di interessano, per come circolare tutto, però vorrei cominciare da qualcosa che è apparentemente è più distaccato. Chi di voi conosce la parola svadesci? non la conosce nessuno, è una parola hindu, è una parola che era molto cara al Mahatma Gandhi. Svadeshi significa, è una parola concettuale, quindi è una parola che ha, ha, esprime tutto un concetto lungo, come spesso nelle lingue orientali, significa portare il lavoro all'uomo e non l'uomo al lavoro. Questa parola era la chiave di volta della ideologia gandiana il Mahatma Gandhi si è interrogato tutta la vita e ha dato delle soluzioni eh, che poi sono state riprese da altri pensatori, per esempio Rifkin eh, per dare un senso alla presenza dell'uomo sulla terra e al lavoro dell'uomo questo senso che poi è stato violato da 200 anni di eh, politiche fossili eh, sconsiderate che hanno determinato una serie di scompensi sul territorio e anche per la salute dell'essere umano, per non andare troppo lontano pensiamo a Taranto, pensiamo a Cerano, a Brindisi, eccetera, però prima di andare a vedere le problematiche ambientali, le problematiche energetiche, fermiamoci un attimo, come giustamente suggerisce Manuel, sulle problematiche umane alle quali ci richiama l'Enciclica Laudato Si sì del Santo Padre un'enciclica alla quale mi onoro di aver contribuito anche se in minima parte e contribuiremo ancora molto di più con Rifkin perché stiamo costituendo un comitato di sostegno tecnologico-scientifico perché è stata criticata questa enciclica proprio perché c'è una malintesa concessione del, dell'essenza del lavoro, della finanza, del profitto e dell'energia alle spalle di coloro che criticano questa enciclica svadesci portare il lavoro all'uomo e non l'uomo al lavoro e voglio cominciare leggendo eh, alcune righe dell'ultimo libro di Riskin che spiega meglio questo concetto Gandhi manifestò perplessità affermando che dietro al ragionamento di Henry Ford c'era un colossale errore il Mahatma era convinto che la produzione di massa con le sue imprese e integrazione verticale e le sue intrinseca tendenze a centralizzare il potere economico e monopolizzare i mercati avrebbe avuto per l'umanità conseguenze nefaste. In una intervista del 1936 al New York Times, a che la situazione si sarebbe risolta in un disastro, perché se è vero che le cose si possono produrre in aree innumerevoli il potere verrebbe da un solo centro selezionato l'idea di un potere tanto smisurato eh, mi atterrisce una delle conseguenze di un siffatto controllo del potere è che per la mia luce la mia acqua, perfino la mia area mia, e per tutto il resto dipenderei da quel potere oggi potremmo dire anche per i miei rifiuti credo che questo sarebbe terribile diceva il maestro Gandhi e eh, subito dopo spiegava che invece lui aveva un'altra idea che non era quella di Henry Ford, del Fordismo prendere gli uomini, strapparli ai loro affetti, alle loro famiglie, alle cose che gli sono più care concentrarli in una fabbrica dove devono essere produttivi, dove bisogna incrementare la produttività e quindi il profitto di quella determinata azienda tramite lo spremitura del limone uomo, diciamo, e qui invece il Matma diceva che la, la sua proposta alternativa consisteva in una produzione locale realizzata dalla gente nelle case e nei quartieri. A questo modello diede il nome di Svadesci. L'idea alla base dello svadesci era quella di portare il lavoro alla gente e non la gente al lavoro. E il Matma si poneva la domanda retorica. Se si moltiplica la produzione individuale milioni di volte, non si otterrà una produzione di massa di enormi proporzioni? Scandi era fermamente convinto che la produzione e il consumo dovessero essere riuniti, come nell'odierna figura del prosumer, a cui arriva Rifkin con questo suo libro, a cui arriviamo noi, con i gruppi zero e con la terza rivoluzione industriale. Il prosumer e che tale obiettivo fosse raggiungibile solo se la maggior parte della produzione fosse stata realizzata a livello locale e gran parte di essa, anche se non tutta, consumata a livello locale ecco si incomincia a tirare la nebbia con la quale ci hanno affumicato per gli ultimi 200 anni perché si incomincia a dare un senso al lavoro dell'essere umano sulla terra fare lavorare le persone perché abbiano di che vivere e non perché abbiano di che soddisfare dei bisogni indotti da coloro che detengono le chiavi dell'economia e della finanza, soprattutto della finanza speculativa in nome di un malinteso senso del liberismo e del libero mercato. Io l'altro ieri, sto andando a ruta libera perché questo è uno spirito, l'altro ieri ero in televisione a Telerama e è arrivata la telefonata di, un, di una persona che probabilmente vota Renzi o se non vota Renzi comunque vota MCD, non so che cosa vota, comunque è arrivata la telefonata di uno che dice... Siccome avevo parlato dell'economia locale, di proteggere la, la, eh, gli agriturismi, di destagionalizzare gli agriturismi, permettendo ai, a, a, agli imprenditori locali eh, di fare funzionare le loro strutture in 20-30-40% in più, quindi con delle strategie, il famoso assessorato alla terza rivoluzione industriale, quindi avevo spiegato altrimenti eh, continueremo con la logica degli investimenti stranieri ma investimenti stranieri significa rapina sul territorio avevo spiegato perché un, in, quanto è un investitore straniero che viene sul territorio a creare benessere ce ne sono molto pochi, io non ne conosco anche quelli di svedesi che hanno comprato la Indesit hanno salvato qualche posto di lavoro, però se vengono a portare i 10 state tranquilli che poi portano via 20, quindi il territorio ne rimane impoverito dalla logica dell'investitore straniero. Mentre noi abbiamo tutto quello che un turista eh, può volere, noi abbiamo delle strutture, abbiamo un territorio che offre qualche cosa di unico e quindi abbiamo lanciato l'idea di un assessorato alla terza rivoluzione industriale che debba fare la cabina di regia per lanciare per esempio le ortoterapie, quando si fa la vendemmia si fa venire si organizzano dei pacchetti turistici che vengono venduti dalla regione nelle borse turistiche agli operatori turistici del nord si fanno venire, come dice Carlo Pedrini l'orto della via nasce nello slow food però, cioè, si, non bisogna esportare il vino ma importare il consumatore di vino quindi io non devo far ripartire 20-20 di vino in Germania ma devo far venire dalla Germania 200 tedeschi che vengono a farselo il vino fanno l'esperienza, dormono nei nostri turismi in periodo di vendemmia quindi destagionalizziamo perché è fuori dalla stagione di picco del turismo li portiamo a vedere eh, le nostre campagne, li facciamo raccogliere l'uva, per noi sarà un lavoro pesante, ma per loro è una cosa che non hanno mai visto, quindi è una cosa originale, certo sotto la guida di qualche vinificatore esperto, di qualche contadino esperto, li portiamo a fare il vino, li portiamo a fare la stessa cosa con l'olio, li portiamo a fare la stessa cosa con... Eh, eh, eh, il melograno oh, con i fichi d'India con eh, le conserve che possiamo fare con la frutta che cresce spontaneamente sul nostro territorio i capperi sott'aceto, sott'olio tutto quello che volete, sono le ortoterapie ed è uno strumento che porta ricchezza sul territorio perché non fai lavorare soltanto l'azienda che gli ha venduto l'olio e il vino, fai lavorare anche tutto l'indotto, organizzi un percorso enogastronomico, organizzi dei laboratori eh, per spiegare come si fa il vino come si fa l'olio, organizzi Addirittura delle scuole di creative dove si lavorano gli sfalci dell'olivo per fare delle sculture come fa Tonino Zurlo, artigiano stunese che ha una, una, una bottega artigiana dove le sculture dell'olivo diventano sculture vere e, e quindi c'è un laboratorio, ci sono dei workshop che lui fa. Ecco, tutto questo avevo detto, avevo lanciato l'idea di. Eh, fare questo invece di attrarre investimenti, quindi spiegando che non ci servono gli investitori stranieri, ma ci serve, non ci serve vendere i nostri alberghi, i nostri agriturismi, ci serve vendere delle notti di albergo, ci serve vendere dei prodotti agroturistici. E mi aveva telefonato un ascoltatore e aveva detto, ah ma questo è comunismo, chi è lei per dire se uno deve vendere o non vuole vendere le, la sua azienda, eccetera. Bene io ho risposto a questo signore. Io non sto, non, non sto facendo un discorso contro la proprietà privata, anzi sto salvaguardando la proprietà privata perché di questo passo la proprietà privata verrà espropriata ai pugliesi, andrà a finire tutte mani agli arabi e ai cinesi. Cioè abbiamo il discorso dell'Egnazia Villa, cioè qua vicino voi lo conoscete, se lo sono comprato gli arabi, è diventato zona extraterritoriale, è diventato una zona nella quale noi pugliesi non abbiamo il diritto di accesso perché chi può andare a spendere 1300 euro a notte per un... a casa nostra? Ci vengono, dice ma vengono dall'estero e eh, va bene vengono dall'estero ma sono soldi che comunque all'estero ritornano siamo diventati i sollazzatori degli, degli sceicchi ma creano lavoro eh, sì, qualcuna delle nostre mamme va a fare la donna di servizio dai, dai camerieri arabi non so se questo è il futuro che immaginiamo per la nostra terra ma quel village non doveva essere proprio venduto perché quel tipo di attività doveva essere nostra, non doveva essere degli emiri e degli sceicchi è un altro tipo di turismo che valorizza il territorio che noi abbiamo in mente e non si tratta di interferire nella proprietà privata si tratta di dare la possibilità al cittadino di lavorare, secondo la logica dello Svadesci vicino ai centri dei propri affetti. quindi tornando adesso a quello che dice Rifkin in questo libro questo capitolo che vi ho letto sta eh, nel paragrafo la stampa 3D, dalla produzione di massa alla produzione delle masse. Cioè, Rischi ci dice che l'idea di Gandhi di permettere al cittadino di lavorare da casa era impossibile all'epoca degli anni 30, quando si è eh, sviluppata l'idea fordista, ha avuto successo l'idea di Ford, no? dell'iperproduttivismo del, del aziendale, della concentrazione delle grandi fabbriche, che poi è arrivato alle conseguenze tipo Ilva, eh, tipo Cerano e così via, ecco i grandi impianti nei quali si concentrano i lavoratori ma oggi invece è possibile, quindi si può passare dalla produzione di massa alla produzione delle masse ecco il nostro, la nostra gandianità, il nostro essere gandiani nell'approccio alla pianificazione economica sul territorio per valorizzare il territorio, come si fa a fare la produzione di massa, come si fa a passare dalla produzione di massa alla produzione delle masse? Con la stampa 3D, ecco perché nel capitolo la stampa 3D la stampa 3D è un modello di produzione di oggetti che digitalizza l'economia si, si era pensato che questo non sarebbe mai successo, che non avremmo mai visto il momento nel quale noi digitalizziamo l'economia, noi pensavamo che si poteva digitalizzare la cultura quando hanno incominciato a passare su internet i file audio video eccetera quindi non è stato più necessario avere un supporto fisico per trasmettere e, il, e la proprietà intellettuale o i beni intellettuali si è incominciato a pensare che questo poteva estendersi anche ad altri settori per esempio all'energia io oggi posso produrre energia rinnovabile qui e, e consumarla a 10 km da qui non con le leggi italiane perché le leggi italiane lo impediscono è illegale ma con le leggi per esempio tedesche sì con le leggi francesi sì purtroppo in Italia è proibita la vendita di energia fra privati vedete come ci stanno privando della sovranità energetica e in, quello che in Germania è possibile cioè in Germania il 93% dell'energia da fonti rinnovabili è prodotta da piccole cooperative i consumatori, che sono consumatori e produttori, se la producono innanzitutto per loro e quello che hanno in eccesso lo vendono sul mercato, sono i prosumer dell'energia e questo in Italia ripeto è impossibile perché la legge obbliga a vendere l'energia rinnovabile unicamente all'Enel e quindi c'è di mezzo questo grande fratello che deve essere lui a fare la grande intermediazione È un po' lo stesso discorso delle grandi banche d'affari che hanno... Eh, scippato il discorso euro e si sono autoproposte eh, come i eh i Deus Ex Machina uh, della zona euro è esattamente la stessa logica cioè così come il cittadino non è libero di proporre ad un altro cittadino l'energia rinnovabile quindi non esiste un vero mercato dell'energia poi parlano di mercato quando comincia loro fanno i liberisti però il vero comunismo è quello dell'Enel che ci obbliga a venderla a lei e ci obbliga a essere lei quella che vende l'energia oppure altri grandi monopoli tipo la Sorgeni eccetera però l'Enel ha centralizzato l'acquisto di energia a fonti rinnovabili in questo distruggendo quello che è un mercato che invece, ripeto, in Germania arriva al 93%, se volete è una grande differenza, la vera differenza fra l'Italia e la Germania, è che loro, eh, la terza rivoluzione industriale la stanno già facendo, così come la stanno facendo in Francia, nel nord Pate e Calais, più tardi ne parleremo, la stanno già facendo e stanno già permettendo ai cittadini di diventare produttori della, della propria energia, diventare con le stampanti 3D produttori dei propri beni, oggi... La maggior parte degli oggetti di plastica o di metallo, di alluminio che ieri si dovevano fare necessariamente con l'industria pesante, con le grandi fabbriche, è possibile farli secondo il modello dello Svadesci, in piccolissimi insediamenti produttivi con le stampanti 3D che non sono altro che si chiama manifattura additiva o anche manifattura digitale. Perché digitale? Perché l'oggetto può essere eh, digitalizzato e mandato a un computer secondo.. I criteri, del, i criteri appunto digitali quindi può essere una, un file allegato a un'email e l'ingegnere che costruisce l'oggetto mettiamo che siano non so, questi occhiali da sole che mi disegna gli occhiali da sole può stare a Francoforte e la stampante 3D può stare a Alvaro Bello, quindi io ricevo un file digitale eh, vettoriale da Francoforte e arrivo qui, qui c'è la mia stampante 3D che me lo stampa addizionando materia su materia cioè secondo un... Un, un programma computerizzato che mi dice dove mettere le molecole del polimero usando esclusivamente il polimero che mi serve per fare quello. quindi a differenza della manifattura sottrattiva c'è una maggiore efficienza produttiva perché non si spreca la materia per fare questo occhiale con la manifattura sottrattiva io ho bisogno di una pressa ho bisogno di comprare il laminato ce lo metto sotto poi spacco e butto tutto quello che non serve e, e quindi faccio un sacco di rifiuti industriali mentre invece per farli così uso soltanto la materia che mi serve perché il filamento entra nel, nella stampante 3D e viene, eh, diciamo, viene prodotto l'oggetto co come stampare soltanto che invece che a due dimensioni e tre dimensioni ebbene, è, è più produttivo, è più eh, è, è efficiente dal punto di vista produttivo perché si consuma meno materia, quindi si creano meno rifiuti anzi è l'epitome dell'economia circolare la stampa 3D perché è, eh, usa, eh, può usare, eh, dopo che sono passati attraverso gli estrusori i rifiuti, i polimeri, il PET, la plastica, l'alluminio entra negli estrusori, diventa filamento che poi va a finire la stampante 3D quindi è ad altissima efficienza produttiva ed è anche ad altissima efficienza energetica perché una stampante è elettronica e non è meccanica, quindi consuma molto eh, meno eh, energia di quello che si consumerebbe per fare lo stesso oggetto con la manifattura sottrattiva anziché additiva. Questo significa per esempio che una stampante 3D o, o una officina di stampanti 3D può essere alimentata dal sole, dal fotovoltaico. Gli amici di Fare Zero, il Fab Lab di Francavilla Fontana, la loro stampante 3D è alimentata da due pannelli fotovoltaici da 175 watt l'uno, loro hanno la loro batteria, di giorno accumulano nella batteria l'energia che gli serve e di sera eh, funziona la stampante 3D con l'energia del sole di giorno, quindi è veramente, veramente un nuovo paradigma produttivo. Che ha... I prodotti, ragazzi, tutti ragazzi. i prodotti allora loro ce l'hanno hanno una, una stampante 3D che usa il PLA quindi l'acido polilattico quindi in pratica le foglie del mais che tra l'altro è un prodotto anche compostabile e biodegradabile e la maggior parte delle stampanti oggi come oggi usano il PLA le delle stampanti che sono in commercio che è appunto l'acido polilattico e quindi ci sono, delle, sono prodotti plastici però tutto quello che può essere fatto tutti i prodotti. Il, il prodotto tipico che viene con dalle loro lavorazioni. è eh, piccola oggettistica. E, per esempio loro fanno maniglie per pentole che tra l'altro possono servire anche per fare fronte all'obsolescenza programmata dei prodotti perché se una pentola è programmata perché il manico si rompa dopo un certo numero di sollevamenti e tu quel manico lo puoi riprodurre, lo puoi, puoi fare una scansione digitale tridimensionale di quel manico e lo riproduci esattamente nelle dimensioni e nel colore che vuoi quindi loro fanno soprattutto eh, diciamo, piccoli prodotti plastici, tutti quelli che possono... Però non sono una realtà industriale, sono eh, una realtà artigianale, laboratoriale. Però per esempio non so, in altri fab lab stanno già facendo eh, dei, eh, dei prodotti... Eh, dei portachiavi, ehm, dei cinturini da orologio in plastica cioè tutte le cose, le piccole cose che si possono fare in plastica loro già le stanno facendo però si possono fare anche eh, prodotti in alluminio e eh, prodotti in titanio per esempio l'azienda la, la, eh, ex azienda italiana, adesso americana perché comprata dalla General Electric a, a, Avio, Avio Aereo che era della Fiat prima e fanno i motori dei Boeing il famoso discorso che fece Beppe Grillo sui motori dei Boeing che sono fatti con le lattine di, di Coca-Cola è in effetti così. cioè L'alluminio di queste lattine viene escluso in un posito di esclusore, diventa una polvere che viene risucchiata in queste stampanti industriali, però è ovvio che ogni stampante ha il suo costo. Chiaramente la stampante degli amici di Francavilla se la sono autocostruita loro perché non sono riusciti ad avere i soldi del bando niti in quanto non avevano garanzia fideicissoria da, da fornire. Quindi ancora una volta cittadini c'è da interrogarsi perché non riusciamo a, a, a far decollare le start up innovative perché i parametri di finanziamento anche dei fondi europei non sono adeguati alla realtà della start up innovativa ha bisogno di piccolissimi finanziamenti quasi nella logica del prestito d'onore però eh, senza dover essere obbligati loro gli hanno domandato una garanzia fiduciaria di 20.000 euro ma non sono ragazzi che hanno la possibilità di andare in banca a farsi fare una fidevissoria di 20.000 euro a meno che non se lo fanno fare dal padre ma è un discorso che poi andrebbe molto lontano e quindi loro hanno costruito la loro stampante e la stampante che di cui stiamo parlando della Fiat de de della Via Aereo è una stampante che probabilmente costerà 60-70 mila euro però attenzione 60-70 mila euro loro ne, eh, ne mettono 10-20 in fila quindi spendono 6-7 milioni e mezzo di euro ma quel milione e mezzo di euro quel milione e mezzo di euro se invece avessero dovuto fare una fabbrica con le presse con la meccanica eccetera avrebbero speso 10 milioni di euro quindi vedete che la manifattura eh, della terza rivoluzione industriale fa abbassare enormemente la soglia di accesso all'impresa cioè Prima per diventare produttore di materia plastica mi serviva 2 milioni di euro che dovevo andare a prendere in banca accendendo un mutuo che mi avrebbe strozzato per i prossimi vent'anni e, e mi avrebbe obbligato a fare una massa critica minima di un milione di pezzi altrimenti non facevo il breakee nel ritorno dell'investimento invece con la stampante 3D posso spendere 5, 6, 10 mila euro dopo i primi 50, 60, 100, 2 pezzi ho fatto il mio ritorno dell'investimento e quindi si abbassa di molto la soglia di accesso all'impresa anche produttiva non soltanto all'impresa eh, culturale Lo sappiamo benissimo che con internet è, è possibile oggi fare circolare informazioni, media, musica, video eccetera. però è, oggi è possibile anche nella terza rivoluzione industriale eh, permettere l'accesso anche alla produzione e mh, anche di piccoli e piccolissimi eh, imprenditori geniali start up che fanno, eh, un, che hanno una nuova idea dell'impresa, che è anche un'impresa sociale e che soprattutto è un'impresa vicina al, al centro di eh, eh, interessi del, dell'uomo, dell'essere umano, per cui con la stampante 3D non ho più bisogno delle grandi fabbriche, tanto per non fare nomi non ho più bisogno dell'Inva o del modello Inva dice ma eh, puoi fare i gasdotti con la stampante 3D, a parte che si possono anche fare i gasdotti, però se noi dobbiamo tenerci in piedi Tilva soltanto per fare i gasdotti, perché non c'è più niente che si faccia in acciaio ormai, che, tranne che i gasdotti, perché i, i, gli aerei sono in fibra di carbonio, le macchine pure sono in nuovi materiali, quindi l'acciaio scomparendo, il famoso acciaio che la siderurgia era strategica, è stata strategica per 40 anni ed è scomparsa dall'orizzonte produttivo, per cui oggi eh, il, il modello ILVA, il modello siderurgico è un modello che va superato perché nel futuro non si produrrà più niente a tra tramite questi enormi ecomostri ma si produrrà tr tutto tramite piccoli e piccolissimi centri produttivi con le stampanti 3D, con la, la manifattura digitale in rete fra di loro per cui ci saranno moltissimi più produttori e moltissimi più lavoratori ci sarà moltissimo più lavoro diffuso eh, distribuito secondo il modello dello Svadesci del resto è quello che stanno programmando nel Nord Padecalè questo è il eh, brochure che spiega il master plan fatto da Jeremy Rifkin per la regione eh, industriale, carbonifera, siderurgica del nord della Francia, del Nord Pas-de-Calais, è una regione che non ha nulla da invidiare a noi come Puglia. Sì, ha molto da invidiare, nel senso che non hanno i trulli di alberobello, non c'hanno le grotte di Polignano a mare, non hanno il Salento, non hanno tutta l'edogastronomia, hanno un altro tipo di agricoltura. Quindi non hanno gli asset territoriali che abbiamo noi, eppure ci stanno puntando, i loro asset territoriali, e stanno puntando a smantellare gradualmente le, le, sette, le sette ILVA che hanno, cioè hanno sette impianti siderurgici, cioè hanno tre bacini carboniferi, e la zona d'Europa dove è stato scoperto il carbone. Ebbene, loro eh, hanno fatto un master plan nel quale eh, proiettano la decarbonizzazione totale della loro regione al 2050. Cioè al 2050 loro hanno emissioni zero e rifiuti zero perché c'è anche l'economia circolare. E, eh, mh, le acciaierie dureranno un po' più del 2050 ma loro prevedono di far andare le acciaierie attraverso i sistemi di energia rinnovabile. Quindi non ci sarà più un'acciaieria che avrà la propria mh, raffineria, la propria centrale a petrolio interna come l'ILVA inquinando ancora di più per poter produrre l'acciaio, perché lo produrranno attraverso eh, l'efficientamento produttivo della fabbrica e eh, le energie rinnovabili. Eh, che cosa hanno fatto il Nord-Pas-de-Calais quando abbiamo fatto questo master plan? Hanno fatto un assessorato alla terza rivoluzione industriale, che eh, fondamentalmente loro vedono come eh, lo strumento per eh, rendere operative sul territorio le politiche che eh, Jeremy Rifkin e gli esperti che hanno elaborato questo piano eh, propongono eh, eccolo qui questo è lo schema dell'assessorato alla terza rivoluzione industriale del Nord Pate Calais ci hanno otto divisioni la divisione energie rinnovabili distribuite la divisione eh, eh, economia circolare la divisione idrogeno la divisione smart grid la divisione efficientamento energetico degli edifici eh, la divisione stampanti e eh, riconversione industriale e così via cioè in queste otto divisioni loro hanno l'obiettivo di decarbonizzare di, hanno degli obiettivi intermedi cioè ogni anno loro devono aver creato un certo numero di posti di lavoro investito una certa quantità di, di, eh, di euro e devono aver eh, mh, mh, mh, mh, diminuito le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera di un certo quantitativo il loro piano è sintetizzato in, questo, eh, in questa tavola che eh, praticamente mette a confronto due scenari, lo scenario terza rivoluzione industriale e lo scenario seconda rivoluzione industriale, quindi lo scenario col petrolio e col carbone e uno scenario senza, naturalmente allora loro fanno, loro, eh, innanzitutto vedono quali sono i costi, cioè per portare avanti l'infrastruttura economica ed energetica della seconda rivoluzione industriale loro prevedono da oggi al 2050 di eh, ehm, utilizzare una somma eh, di 400 eh, miliardi di euro da oggi al 2050 questi sono i soldi che si spendono per l'energia comunque, per le infrastrutture energetiche per l'acquisto dei fossili, dei combustibili, del carbone, del petrolio eccetera sono soldi spesi e perduti nel senso che hai speso 400 miliardi di euro e quei 400 miliardi di euro non ti ritorneranno più poi c'è l'altro scenario che invece è lo scenario del terzo terza industriale in cui loro prevedono di spendere di meno all'incirca uh, uh, 200 miliardi di euro perché spendono di meno? perché c'è quel fenomeno che Jeremy Rifkin ha chiamato il costo marginale zero cioè una volta che ho fatto l'impianto solare fotovoltaico quello che sia quell'impianto mi è costato all'inizio però poi io il sole, il vento, il moto delle maree non lo pago mentre invece se ho fatto un impianto fossile devo comprare la fornitura di carbone, di petrolio, di oli combustibile eccetera vita naturale durante per tutto il ciclo di vita dell'impianto quindi ecco il differenziale fra 200, euro, 200 miliardi di euro e 400 miliardi di euro e... Però la cosa interessante è che loro proiettano anche i risparmi energetici dovuti, dovuti all'efficienza energetica a 320 miliardi di euro, quindi io spendo 200 miliardi ma alla fine del 2050 l'ho ricavato a 320 miliardi, è naturale perché voglio dire nel momento in cui io efficientizzo eh, le case popolari e non spendo più eh, eh, ho, eh, a basso del 30, 40, 50 anche 80% i consumi energetici per il riscaldamento e, e, e il raffrescamento degli ambienti eh, spendo molto di meno per l'energia quindi eh, se, se io eh, cambio eh, tutte le lampade a vapore di mercurio che sono estremamente energivore con lampade a induzione o con lampade LED per i casi più piccoli eh, io sto eh, spendendo molto di meno per tutto il ciclo di vita di, di, di quella lampada quindi eh, eh, eh, è soltanto ovvio pensare che nello scenario di terza rivoluzione industriale l'infrastruttura mi costa di più ma eh, anzi mi costa di meno abbiamo visto ma mi rende quindi mi fa guadagnare di più insomma è un, un bilancio netto positivo allora dice per il lavoro no perché poi ci stanno quelli dell'ILVA la confindustria quando io metto i post per la chiusura dell'ILVA c'è sempre, sempre immancabilmente il Tarantino che non conosco che mi mette il commento se poi venire a mangiare a casa tua no, chi di voi non ha avuto un eh, industrialista magari qualche troll che ti... ti eh, ti usa questo argomento, poi venga a mangiare a casa tua, lo usano quando parlo di Cerano, i lavoratori di Cerano, c'è sempre il lavoratore del sindacato e dice poi vengono a mangiare a casa tua, ecco, allora a parte che sono sempre benvenuti a venire a mangiare a casa mia perché mia madre fa delle orecchiette con le cime di rapa che sono la fine del mondo, ma la problematica di dove andare a mangiare si risolve in un altro modo, si risolve col modello distribuito. Se noi andiamo a vedere quanta, quanta impiego, quanta occupazione ha creato Lilva e quanta ne ha distrutta, state sicuri che il bilancio è negativo, piatto piange, i posti di lavoro che si sono, eh, eh, che si sono persi a causa della industrializzazione in settori non industriali tipo quello agricolo, quello agroalimentare ma anche quello turistico sono di gran lunga superiori ai, ai posti di lavoro che sono stati creati. A Cerano Brindisi lavorano 600 persone, si calcola che si sono persi eh, 800 posti di lavoro l'anno in tutto l'indotto. Prima producevano carciofi, meloni, angurie, non si possono più produrre perché l'ARPA ti impedisce di produrre perché il contenuto di carbonio che si trova nel terreno è superiore a quello ammissibile per il consumo alimentare umano. L'allevamento stesso, sappiamo il caso di Vincenzo Fornaro per esempio, con la diossina e così via. Quindi, Intanto andrebbe fatto, e noi lo faremo come cetri, uno studio serio, ci metteremo un anno ma alla fine verremo fuori con uno studio che dimostra il saldo negativo, passivo, occupazionale del modello industriale ILVA o del modello energetico cerano rispetto a un modello di sviluppo territoriale rispettoso della biosfera locale dove tu fai i soldi tramite gli agriturismi, l'enogastronomia, il turismo eh, e così via. Loro che pure non hanno tutta questa attrattiva turistica come noi, però creano nel loro scenario eh, terza rivoluzione industriale 165.000 posti di lavoro netti in più, la variazione netta di posti di lavoro in meno nello scenario seconda rivoluzione industriale petrolio è meno 102.000 posti di lavoro. Cioè praticamente la differenza fra continuare con la seconda rivoluzione industriale e entrare decisamente nella terza è 277.000 posti di lavoro, scusate se è poco, significa 20.000 posti di lavoro l'anno. Hanno già creato i primi 20.000 posti di lavoro nel nord Calais, hanno fatto una conferenza stampa a novembre, a ottobre 2013 hanno annunciato, eh, il varo del, hanno annunciato il terzo, eh, la terza rivoluzione industriale, hanno incominciato a lavorarci, a ottobre 2014 hanno fatto una uh, grande conferenza stampa per illustrare i primi 20.000 posti di lavoro, le prime 200 aziende che hanno incominciato a lavorare e sono soprattutto posti di lavoro dove il ritorno dell'investimento più rapido è nell'economia circolare hanno fatto tutto lo schema che spiega più o meno quanto tempo ci vorrà per creare lavoro, è ovvio che creare lavoro in energie rinnovabili dove tu hai degli impianti più complessi, per esempio se devi fare dei, dei, degli impianti eolici offshore nel mare del nord ci vuole più tempo che se tu devi semplicemente riciclare degli abiti eh, sfilamentarli, farli diventare materiale da coibentazione per l'edilizia energia positiva quindi eh, nell'economia nell circolare loro hanno già creato 20.000 posti di lavoro lo scorso anno e, e hanno portato eh, Jeremy Rifkin in giro per tutta la regione per vedere le aziende che stanno lavorando nel settore dell'economia circolare. Quindi qui veniamo al discorso dei rifiuti. È un nuovo approccio, lo stesso approccio rifiuti zero è ormai superato, è, è uno slogan, è uno slogan anche molto accattivante, ma. Se ne è, è parlato con un certo scetticismo da parte di alcuni, con un improvvido ottimismo da parte di altri, in realtà l'economia circolare, signori del governo regionale, va pianificata in modo serio perché non nasce così, non è una cosa che può nascere spontaneamente. spontaneamente, si può fare spontaneamente ma va molto più uh, uh, lentamente. Se, per creare 20.000 posti di lavoro in, eh, nel Nord Padre Calè nell'economia circolare sapete come hanno fatto? hanno fatto con l'assessorato alla terza rivoluzione industriale una cabina di regia unica che teneva sotto controllo eh, eh, tutti i settori da quello che doveva produrre eh, la polvere di alluminio oh, a, tramite la raccolta dell'alluminio con le banche della materia ai eh, distretti delle stampanti 3D che dovevano produrre oggetti ha le aziende edili che dovevano disegnare gli oggetti che dovevano essere prodotti dalle stampanti 3D, per esempio le vaniglie o eh, gli infissi d'alluminio. In quindi c'è un, un, una cabina di regia unica che dice a tutto il territorio eh, e, e tutto il tessuto economico: voi producete la materia prima seconda, quindi organizzate la filiera locale del riciclo dell'alluminio. Voi disegnate il prodotto, voi realizzate il prodotto, però è stato fatto con l'assessorato, con la divisione economia eh, circolare dell'assessorato alla terza rivoluzione industriale. E, e, e funziona perché la, è qui che invece non funziona il modello italiano della raccolta differenziata. Perché il problema della raccolta differenziata è ancora una volta un problema di modelli la raccolta differenziata è un modello di chiusura virtuosa del ciclo dei rifiuti virtuoso certo perché non lo butto in discarica non lo incenerisco, certo è virtuoso ma non è produttivo sul piano economico perché è, è, mette in moto noi lo spieghiamo bene in territorio zero mette in moto la filiera lunga del riciclo non la filiera corta del riciclo non creo benessere e ricchezza localmente albero bello per albero bello lo per la rotondo, Martina Franca per Martina Franca o albero bello per Martina Franca però sempre territorio, ma crea, innesco le filiere lunghe che significa? Significa che il comune fa l'appalto per la differenziata, sceglie con criteri che possono essere obiettivi e possono anche essere non obiettivi, che possono essere anche criticabili, eh, magari amici di amici, l'azienda che ti fa la raccolta differenziata, quell'azienda ti fa pagare un servizio, quel servizio però in realtà consiste nel fornire un bene perché io gli sto dando una lattina di coca cola usata che ha un valore sul mercato del riciclo quindi in realtà c'è un capovolgimento logico non dovrei pagare per avere il servizio che qualcuno mi porta via la lattina ma dovrei essere pagato per aver fornito un bene che diventa materia prima, seconda e vedete il cambio di paradigma? Allora, se io mi devo organizzare secondo questo nuovo paradigma, eh, i cittadini non do solo dei limoni da spremere con la Tasi, con la Tari, con le tasse sui rifiuti, eccetera, perché non usufruiscono più di un servizio. Di che cosa usufruiscono? Eh, usufruiscono di una banca del riuso, di una banca della materia dove vanno a portare gli oggetti ancora utilizzabili, quindi che si possono riutilizzare, seconda R della strategia europea dei rifiuti, riutilizzo, terza è il riciclo e si fa la banca della materia che significa? cosa fanno nel Nord Pas de Calais? non ci stanno quelli che fanno il porta a porta la raccolta differenziata S hanno superata, è roba vecchia a casa mia a Bruxelles hanno cominciato nel 92 la differenziata ma in realtà poi una applicazione corretta rigorosa dei criteri europei della direttiva europea sui rifiuti perché poi ce la prendiamo tanto con l'Europa ma qualcosa di buono pure l'Europa l'ha fatto solo che le cose buone tipo le strategie energetiche e quelle sui rifiuti le ignoriamo perché dobbiamo continuare a costruire inceneritori e, e grandi trattamenti meccanico-biologici o addirittura discariche ma l'Unione Europea ce l'ha detto che le tre R sono riduzione dei rifiuti quindi incoraggiare lo sfuso, il vuoto a rendere una rivoluzione nel modo in cui si consumano le cose poi il riuso quindi le banche del riuso, le banche della materia, le banche del compost, il compost facciamocelo a casa, ma abbiamo bisogno di grandi impianti di compost, a si vogliono fare un impianto di compost a 100.000 tonnellate, ma l'organico loro producono, sono 60.000 tonnellate, a che serve per fare un impianto di compost così sopra dimensionato? a far mettere in tasca a qualcuno qualche mazzetta probabilmente, ma certamente non serve ai cittadini, perché non ha nessun senso che io produco mezzo chilo di organico a casa mia e questo mezzo chilo di organico deve essere trattato in un impianto da 100.000 tonnellate, ma quell'organico lì può essere trattato in un impiantino a casa mia, oggi ci sono anche gli impianti, gli elettrocompostatori da casa che non puzzano, oppure da giardino, da balcone, da condominio, da garage. Insomma se si vuole il modello distribuito si può applicare anche alla raccolta del, della materia prima seconda e alla raccolta del compost, dopodiché quel compost non è che necessariamente deve diventare oggetto di mercato e deve essere venduto come compost, eccetera. Eh, può essere anche eh, donato, eh, io non ti faccio più pagare la quota parte di, eh, di, di eh, tassa sui rifiuti che è relativa all'organico, perché tu sei virtuoso e l'organico non, non entra più nel ciclo di trattamento dei rifiuti, tu porti tutto il compost che produci alla banca del compost e io lo metto a disposizione dei ragazzi che fanno la guerriglia gardening o che fanno l'adozione delle aiole che portano il carbonio organico del mio compost nelle, nelle aiole Albero Bello state messi bene, però ci sono delle aiuole di Roma o anche di Taranto che ne avrebbero di bisogno di essere trattate da volontari per riferire. Quindi diciamo che la comunità prende cura di se stessa in questo modo. Si crea uno spirito di comunità e quindi è la logica di comunità che da un lato, da un lato crea ricchezza, localmente perché faccio comunque entrare in tasca al cittadino soldi che lui invece avrebbe dovuto spendere per fare esattamente la stessa operazione, chi ci perde? Le grandi società della filiera lunga del riciclo, è chiaro che il Conai non ha più messo nessun senso in questa logica, ma ha un senso che la mia lattina di coca cola debba essere presa nel porta a porta portata in una centrale locale di, di, di, di, di raccolta dove dopo viene messa su un camion si fa mille chilometri arriva in un centro estrusore di Milano viene polverizzata, viene fatta la polvere di, di, di alluminio e magari torna a un'azienda pugliese ha un senso questa filiera lunga del riciclo, non ha nessun senso ma ci dicono che ha un senso anzi noi paghiamo perché questo sistema rimanga in piedi mentre invece il sistema del Nord-Pas de Calais della terza rivoluzione industriale quello dell'economia circolare significa fare rientrare in circolo localmente appunto i prodotti che cosa hanno fatto nel Nord-Pas de Calais? lo dicevo prima, hanno il distretto delle stampanti 3D che lavora su ordinazione chi fa le ordinazioni le fanno le, per esempio l'ance eh, locale l'associazione dei costruttori stabiliscono che tipo di infissi di alluminio vogliono dopodiché il... Eh, Dipartimento eh, ehm, Economia Circolare dell'assessorato alla Terza Rivoluzione Industriale del Nord Calais eh, istruisce le banche eh, della materia a produrre, a stimolare la produzione di mila tonnellate di lattini di alluminio o di alluminio da riciclo da portare negli estrusori per dare la materia prima ai distretti della, eh, della stampa 3D. Voi vedete che tutto è collegato, tutto torna. Voi pensate organizzare una cosa simile eh, a, in Puglia con gli, la struttura degli assessorati arcaica ottocentesca che Emiliano si estina a non voler cambiare e che purtroppo ancora nessuna forza politica ha capito come cambiare, ne ha fatto chiaramente questa proposta. Ma, Rivoluzionare il modo in cui funzionano gli assessorati è fondamentale se vogliamo fare la terza rivoluzione industriale, perché se dobbiamo fare questa operazione che vi ho appena descritto, è un'operazione che è, per, è pertinente all'assessorato, all'ecologia, perché c'è di mezzo eh, no, la raccolta dei rifiuti, oppure è pertinente all'assessorato allo sviluppo economico perché c'è di mezzo la produzione industriale, oppure è pertinente all'assessorato all'energia no? o al dipartimento dell'energia perché ci sono di mezzo aspetti energetici, è una follia non se ne esce più, siamo gli uni contro gli altri, sono assessori a cui sono state attribuite le deleghe sulla base di criteri di spartizione clientelare che chiaramente difendono il, la loro torricella, difendono il loro territorio e quindi non vogliono assolutamente collaborare con un altro assessore perché lo spirito è quello della competizione e far vedere all'elettore quanto sono stato bravo io a creare tre posti di lavoro mentre quell'altro è stato meno bravo di me perché ne ha creati soltanto due e io eh, parlo di questo, parlo a ragion veduta perché per esempio in Puglia è già fallito un esperimento che noi avevamo proposto con l'Università dell'Idrogeno non nel, nella sezione eh, infissi da edilizia però ripeto, poi un assessorato invece tiene in conto tutto questo, però noi avevamo proposto eh, un... Eh, Un'operazione di terza rivoluzione industriale per rendere più competitive le aziende agricole pugliesi tramite l'irrigazione fotovoltaica. La decarbonizzazione dell'agricoltura che dovrebbe essere uno dei principi cardine di qualunque assessorato alla terza rivoluzione industriale. No? Cioè, la nostra agricoltura è troppo dipendente dal petrolio, non soltanto per i fertilizzanti, i antiparassidari, i diserbanti, ma anche perché per movimentare l'acqua ci vuole un sacco di energia, quell'energia ce la vende l'Edel, ma la fa a Cerano col carbone inquinando. Quindi le nostre attività agricole sono attività fortemente inquinanti, anche se indirettamente. Allora perché non liberare al tempo stesso dalla produzione di carbonio e dal costo della bolletta l'agricoltore, rendendo la sua impresa più. più eh, più competitiva, un'azienda agricola che spende 300.000 euro l'anno di cui 100.000 soltanto se ne vanno di Enel perché nei mesi estivi l'irrigazione costa un occhio della testa, se io lo libero da quel costo l'ho resa il 30% più competitiva, mi pare ovvio, quindi l'idea era quella di prendere i fondi della programmazione eh, europea i famosi fondi europei che non sono stati spesi perché la Giunta Vendola ha rimandato indietro a Bruxelles 3 miliardi e 400 milioni di euro nel periodo 2007-2013, altro tema che è stato totalmente assente purtroppo dalla campagna elettorale, non ha messo nessuno sul tavolo questo tema, che invece è un tema sul quale gli amministratori vanno chiamati a rispondere in un paese serio perché qua avrebbero fatto un casino nel nord Padegaleo. Caro amministratore regionale, tu non mi hai speso un milione di euro, devi rispondere personalmente, invece qui noi abbiamo permesso che Vendola se la facesse franca sgattagliolandosela, andandosi a prendere il posto di presidente del consorzio aeronautico di Grottaglie no? adesso dovrà fare quello Vendola, esce dalla politica e va, va a, a remuneratissime mansioni imprenditoriali ebbene ha capito come funziona evidentemente, in dieci anni gli sono serviti evidentemente a capire come funziona il mondo nessuno gli ha detto ma come hai fatto a non spendere 3 miliardi e 400 milioni di euro su 7 miliardi e 6 che ne avevi a disposizione il 50% di quello che aveva a disposizione dei cittadini pugliesi che avrebbe potuto creare ricchezza in Puglia tu non lo hai speso e perché non lo hai speso? perché a voler essere buoni hai una struttura degli assessorati ottocentesca che è paralizzata quando si tratta di fare dei progetti integrati, intelligenti di terza rivoluzione industriale in cui necessariamente non è la competizione che funziona ma la collaborazione perché per fare questo progetto c'era bisogno della collaborazione fra l'assessorato all'agricoltura, l'assessorato all'energia e alle attività produttive, l'assessorato all'ambiente e l'assessorato alla programmazione finanziaria, è stato possibile mettere intorno a un tavolo questi contrassessori per farli ragionare, per fare qualche cosa della quale ciascuno in misura proporzionale al suo contributo poteva poi prendersene i meriti di fronte all'elettorato? Non è stato possibile non sono interessati a collaborare allora tu li devi fare collaborare per forza, riformi la struttura del la regione, la smetti con gli assessorati separati, monadi, e fai un solo assessorato come nel nord Padecalè, una sola testa, una sola cabina di regia, con delle divisioni, dici ma non c'è più l'assessorato all'agricoltura, no, c'è una divisione agricoltura sotto l'assessorato alla terza rivoluzione industriale, e quella divisione dell'agricoltura avrà una missione molto precisa, decarbonizzare l'agricoltura pugliese e verrà giudicata dal numero di bandi che è riuscita ad emettere perché i contadini, e le aziende agricole pugliesi possano fare lavorare altre aziende elettriche pugliesi perché si facciano l'impianto fotovoltaico per movimentare l'acqua sulle proprie aziende agricole in questo modo qui loro dopo 2-3 anni, addirittura se l'impianto l'80% lo paga eh, eh, l'Unione Europea dopo un anno hanno smesso di pagare l'Enel è ovvio che questo tipo di logica di terza rivoluzione industriale ci sono vincitori e sono i cittadini, sono le aziende agricole e ci sono dei perdenti, quali sono i perdenti? I monopoli dell'energia perché nel momento in cui 20.000 aziende pugliesi si sono liberate dalla bolletta Enel estiva L'Enel ha perso 500, 600, 700 milioni di euro, forse un miliardo e quindi è evidente che c'è qualcuno che non ha nessuna intenzione di permettere che questo succeda e quando deve scegliere fra l'interesse di 500.000 eh, cittadini pugliesi e agricoltori o l'interesse di un solo grande monopolio energetico sta dalla parte del grande monopolio energetico o un grande monopolio siderurgico lo senti sfignizzare al telefono con l'addetto alle pubbliche relazioni del grande monopolio siderurgico ed è ovvio che se questi sono coloro che dirigono la cosa pubblica tu la terza rivoluzione industriale in questa regione non la farai mai eppure la potresti fare e sarebbe una rivoluzione nella quale il cittadino realizzerebbe, qui concludo perché ho fatto come nell'economia circolare, ho fatto diciamo, un percorso circolare, perché abbiamo realizzato il sogno di Gandhi, di rischi nello Svadesci, perché tu renderesti possibile per una molteplicità di cittadini pugliesi, lavorare vicino ai centri dei propri interessi e dei propri affetti, moltiplicare. E le opportunità di lavoro dei nostri agriturismi, delle nostre aziende agricole, della, del, delle nostre aziende di trasformazione, anche della nostra industria, dei nostri creandi distretti delle, delle stampanti 3D e permettere a tutti i cittadini di avere un reddito senza doversi spostare da casa, senza dover fare il tragitto per andare in fabbrica, in ufficio, cioè appunto il sogno di Gandhi, ma soprattutto creando, mettendo in prospettiva un nuovo modello energetico, che è quello di cui ci parla il Santo Padre, che... È, è, è, implica la protezione del creato noi che non siamo cattolici diciamo la protezione della biosfera ma il concetto è lo stesso proteggere la biosfera che ci ospita tutti e rispettare le leggi della termodinamica serve a creare un'economia più giusta più distribuita nella quale eh, eh, il reddito vada a finire in salari piuttosto che in profitti per grandi azionisti in altre parole, per concludere con le parole del Santo Padre, un'economia che non uccide, perché il pa Santo Padre ci ha detto che questa economia uccide, e uccide non soltanto per l'inquinamento, e uccide non soltanto per l'ingiustizia di dover si sottoporre alle forche godine di Equitalia, di non farcela, molti imprenditori non ce la fanno e si tolgono la vita, eccetera. ma uccide perché su scala mondiale l'economia dei fossili produce 8 milioni di bambini morti l'anno 8 milioni di bambini muoiono ogni anno, ogni 3 secondi muore un bambino, da quando io ho incominciato questo discorso sono già morti 300-400 bambini, purtroppo questa situazione è evoluta dal fatto che noi abbiamo basato la nostra economia su fonti energetiche fossili ad altissima intensità di capitali che sono andate a finire in mano a pochissimi grandi gruppi finanziari speculativi che fanno i titoli futures, fanno i derivati, fanno gli hedge funds fanno le speculazioni sul, sul, sul petrolio, sugli altri carburanti fossili e noi siamo impiccati e causano il debito che è esattamente la ragione per la quale è indebitata la Grecia la Grecia non deve uscire dall'euro, deve uscire dai fossili, perché in Grecia loro non hanno petrolio, quindi la loro economia è basata su un'energia di, di cui non possesse, se facessero centrali nucleari per fortuna non ne hanno, sarebbero comunque ingabbiati e impiccati a chi li deve fornire l'uranio. L'unica indipendenza energetica, l'unica sovranità energetica e anche economica, quindi conseguentemente, ce la fornisce il sole, perché il sole ce l'abbiamo tutti e le attività di energetiche solari sono a bassi costi marginali e ad alta intensità di lavoro quindi creano lavoro, creano lavoro territorialmente e ci permettono di rispettare la biosfera e le leggi della termodinamica Grazie. Grazie, Angelo. Eh questa intensa ora eh, nella quale Angelo ha fatto questo discorso circolare eh, molto, molto interessante, eh, facevo alcune riflessioni, eh, inizio magari io a porre a, a alcune domande, e eh, poi eh, il resto della platea potrà seguire una cosa che mh, pensavo spesso in questi giorni eh, circa eh, l'uso no? il consumo il, la produzione del, del rifiuto che generalmente viene fatto passare come eh, una cosa normale anzi addirittura eh, fonte di, di, di piacere no? il consumo e, e questo eh, vale anche per eh, cose che non sono necessariamente oggetti ma anche eh, persone eh, una volta ribaltato questo concetto no? che andiamo verso un futuro in cui eh, viene eliminato il consumo viene eliminato l'utilizzo eh, non ci sono più rifiuti eh, Angelo saremo più tristi? questa transizione ci renderà più cupi più ehm, scostanti ci renderà eh, meno felici di vivere? Ah, questa è una domanda marzulliana per cui ti, ti sei fatto una domanda e ti sei già dato una risposta chiaramente. Certo non ti aspetti che io ti dica che saremo più felici. No, eh, lo svalesci è proprio questo, cioè poter lavorare vicino ai centri dei propri affetti se un padre può vedere due ore in più al giorno il figlio invece di passare due ore in treno per andare alla fabbrica o al, al lavoro e ritornare o in macchina è ovvio che è, è una società più felice e, e, se io ritorno a essere cittadino non sono più consumatore, sono al massimo prosumer, produttore consumatore sono più felice perché mi sento meno limone spremuto la dinamica commerciale dell'Enel invece è basata sulla trasformazione dei cittadini in consumatori, cioè qual è la logica dell'Enel? Voi non vi preoccupate di come noi facciamo l'energia per voi! lasciate stare, è una cosa sporca, eh, triste, difficile, eh, eh, costosa ce la vediamo noi, noi vediamo il prodotto finito, chiave in mano voi pagate la bolletta elettrica e non vi, non vi preoccupate di niente sfate i consumatori e basta bene, questa logica qui invece produce infelicità perché uno, se io poi a causa della crisi o a causa di tutta una serie di rovesci economici non sono più in grado di pagare la bolletta che faccio? Mi tagliano la luce? Sono più felice o sono meno felice, meno felice? È ovvio che l'energia deve essere anche considerata un diritto umano, tant'è vero che in Grecia il professore Rick Toussaint vedete sulle mie pagine anche la proposta, noi abbiamo, fatto, abbiamo pubblicato la proposta in 12 punti che lui ha fatto per Tsipras e Varoufakis, che Varoufakis ha accettato e Tsipras non ha accettato per cui poi ha fatto quel pessimo compromesso con l'Eurogruppo ma in quella proposta ci sono 12 punti tra cui c'è un quantitativo minimo di luce gratis per tutti i cittadini perché non deve più succedere che arriva una troica il cavolo e mette al buio mezza popolazione della Grecia non può succedere una cosa simile. in un paese civile come era l'Italia degli anni 60 la luce, l'elettricità era un bene comune, non te la tagliavano se non potevi pagare c'avevi un quantitativo minimo comunque garantito, la stessa cosa per l'acqua ci sono dei diritti umani allora in una economia della condivisione ed in una, in una economia collaborativa c'è spazio per tutti, perché quello che ha valore è il lavoro dell'uomo, allora siamo più felici o meno felici? Se siamo in grado di ottenere dei benefici dal nostro lavoro anche se quei benefici non sono nominati e libellati nominalmente in euro, perché Eric Toussaint la soluzione ce l'ha data, Eric Toussaint, il sesto punto dei suoi 12 punti è la creazione di una valuta parallela per la Grecia in euro perché nessuno lo vuole uscire perché come dici uscire all'euro subito succede un casino tenete presente che l'uscita della Grecia dall'euro non è all'ordine del giorno, non è mai stata all'ordine del giorno, perché i primi che non possono permettersi di far uscire la Grecia dall'euro sono i tedeschi, non lo dicono e i media conniventi, collusi e incapaci o eh, eh, diciamo complici, continuano a menarcela sulla Grexit la Grexit non esiste, sapete perché non esiste? Perché i, le banche tedesche hanno in pancia set, eh, 73 milie, mila miliardi di, eh, di euro di titoli tossici le banche tedesche hanno in pancia un ammontare di titoli tossici che è, sapete quanto è il PIL dell'Italia? 1500 miliardi sapete qual è il debito delle banche dei titoli tossici delle banche tedesche? 75 73 mila miliardi 5 volte il PIL europeo 5 volte il PIL europeo allora se esce la Grecia la prima cosa che i mercati faranno è cercare di recuperare questi soldi le banche tedesche falliscono tutte come birilli in un gioco di domino immediato allora i primi che non vogliono far uscire la Grecia ma proprio non ci pensano nemmeno sono i tedeschi è tutto un blef la Grecia non uscirà mai non farà, faranno in modo a non farlo uscire ma ad ogni modo chiudiamo la parentesi apriamo il discorso della valuta parallela in euro che il professor Toussaint ha fatto al, al governo greco con il suo rapporto preliminare sul debito, sul, sulla verità sul debito che vi consiglio di andarvi a vedere, tra l'altro noi abbiamo anche pubblicato il video da Atene di un nostro collaboratore, eh, un, un giornalista freelance bravissimo che si chiama Giorgio Simonetti che è stato rifiutato da tutte le televisioni Italia, salvo che da Europa 7 la televisione di Di Stefano che doveva avere la frequenza di rete 4 e da, eh, da eh, Telerama, perciò mi sono trovato con Telerama, no? perché Telerama ha trasmesso questo video, sono sei minuti, vedetelo, vi spiega tutto veramente com'è nato il debito e che cos'è veramente il debito greco.